Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta cioccolato ed arancia. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono farina di tipo 00, zucchero di canna, la scorza di un'arancia, succo di arancia, gran marnier che è facoltativo, uova, olio di semi di girasole, cioccolato fondente fuso, cacao amaro, lievito per dolci vanigliato e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo il All'interno del boccale lo zucchero di carne e la scorza di arancia. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il succo d'arancia, l'olio di semi di girasole, le uova. La farina, il gran marnier, il cacao amaro, il cioccolato fondente fuso, il sale e il lievito ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5.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 torta al cioccolato ed arancia. Grazie e alla prossima ricetta!